Sono Laura Antichi, questo è un tutorial per installare Screencast Keys per Blender versione 2.79. Screencast Keys permette di visualizzare a schermo i tasti della tastiera che appremiamo nella creazione e a modellazione di oggetti tridimensionali. Per la versione 2.79 è un add-on eh, da installare in Blender dopo averlo scaricato sul proprio eh, PC. Per prima cosa facciamo una ricerca con Google Blender Screencast Keys 2.79. E, uh, andiamo alla voce, uh, screencast key, status tool, blender wiki. Mi riporta alla pagina dove scaricare il, mm, il link al, mm, eh, alla doc. Il, eh, cliccherò in uh, current version download con uh, il destro del mouse e um, poi salva link con nome. Posso salvarlo in qualsiasi punto del mio PC e lo salvo sul uh, desktop. Sul desktop. Uh, uh, creo una nuova cartella, ad esempio, che uh, si chiama sc uh, Screencast, uh, metto Blender, okay. nella cartella creata salvo il mio don. Okay. Poi eh, il passo successivo è di aprire Blender, ok? In uh, uh, File andrò in uh, Preferenze Utente, Addons, Utente ok io l'ho già scaricato ma vi faccio vedere come eh, si fa, utente, installa ad da file e voi ehm, potete cercare il file dove l'avete salvato, io l'ho salvato come avete eh, percepito sul eh, mio desktop quindi ho cliccato su desktop trovo la cartella screencast eh, blender e questo è il file che andrete ad installare che si chiama sp eh, space eh, view 3d screencast keys eh, P e, ehm, e dopo ehm, dovrete eh, cliccare sul file per, per installarlo, installa eh, e installarlo in questa eh, maniera. Una volta che l'avete installato salvando le impostazioni utente potete aprire la finestra laterale. Che eh, con il più e nella finestra eh, laterale eh, voi eh, troverete screencast keys e eh, cliccherete su start display naturalmente eh, di default di eh, screencast e KIS si eh, posiziona sulla eh, sinistra della, della finestra e eh, potete eh, modificare le dimensioni del metto ad esempio 80 e anche sotto facciamo eh, 100 magari per eh, potete dimensionare come vabbè 100 è grande ma per visualizzarlo come prova eh, potete modificare quindi la dimensione dell'icona e la dimensione anche del testo e, mh, vediamo come eh, funziona esempio cancello eh, il mh, cubo Vedete che mi esce del, eh, inserisco ad esempio un oggetto, un, aggiungo una mesh, ad esempio un cerchio e ehm, ehm, voglio ridimensionare a questo punto il eh, cerchio. Per ridimensionare il cerchio clicco, eh, ad esempio S e tab, vedete, che eh, mi ha eh, registrato il eh, che mi ha registrato eh, ciò che ho fatto e mi ha reso visibile il clic sui, uh, sui tasti S posso andare nella uh, posizione uh, 1 in uh, modalità modifica e uh, uh, operare poi uh, con uh, z vedete che mi uh, visualizza i tasti sul uh, cerchio per uh, mh, costruire una sorta di uh, cilindro di partenza. Buonasera.